Sì, grazie eh, Presidente. Beh, non si può non intervenire in questa discussione, eh, parto anch'io dalla cittadinanza onoraria Manuel Bortuzzo, eh, una famiglia che è stato veramente un esempio per tutti noi. Eh, Come è stata affrontata questo dramma di questa di questo atto di violenza che ha subito questo ragazzo e la capacità io veramente voglio parlare non solo del del ragazzo ma anche proprio di tutta la famiglia che si è stretta ovviamente intorno al figlio che hanno saputo dare forza e coraggio eh, a questo giovane che era una promessa del nuoto eh, italiano e hanno eh, veramente reagito in una maniera esempio eh, è quasi eh, emozionante la, la modalità come hanno affrontato la loro vicenda ed è stata una vera lezione di vita per tutti noi a cui dobbiamo un grandissimo rispetto una grande lezione di vita per cui ovviamente la maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta di delibera come voterà favorevolmente anche alla proposta di delibera per la cittadinanza onoraria Liliana Segre, una donna straordinaria, una donna che sta mettendo il suo impegno personale per portare avanti la memoria di questi fatti tragici che hanno coinvolto eh, tutta l'Europa e mh, si dice che chi non ha memoria non ha futuro ecco eh, Liliana Segre si è impegnata perché l'ha vissuto sulla sua pelle tristemente sulla sua pelle le vicende che la storia la durezza della storia e ha, sta tramandando questa cattiveria, questa durezza per infondere poi in realtà un, senti un sentimento opposto ovvero di amore e di accoglienza perché quello che questa storia ci ha insegnato quell'orrore non si deve più ripetere per cui siamo tutti riconoscenti a Liliana Segre per il suo impegno che sta portando verso le, le giovani generazioni che sono quelle che poi magari più facilmente sono portate a dimenticare certi fatti e, tenere, e sentirli lontani ebbene qualcuno che ti fa sentire vicino quei fatti è importante perché la memoria è, un, è una delle cose più importanti che bisogna tramandare. Lo ripeto, chi non ha memoria non ha futuro, per cui un ringraziamento, un abbraccio grande a Liliana Segre per tutta l'attività che sta facendo e siamo veramente molto felici di poter dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Ultima, eh, delibera quella sul milite ignoto siamo al centenario della tumulazione della salma all'altare della patria io ritengo che bene ha fatto la giunta a proporre questa, questa proposta di delibera anche qui eh, in tutta italia esistono dei monumenti al milite ignoto la prima guerra mondiale è stato un dramma per tutta quanta la nazione tantissime persone sono morte e non avevano nulla addosso che li identificasse eh, era così, era all'inizio del, del secolo e dunque ci sono tanti morti che non, non, non è stato possibile restituire la salma ai familiari che potevano avere un qualcuno su cui piangere, per cui c'è stata questa istituzione del milite ignoto con tutti i comuni d'Italia che hanno che hanno realizzato monumenti giustamente monumenti a, a questo soldato che si è impegnato per la libertà io ritengo che giustamente la giunta ha fatto questa proposta e la maggioranza voterà favorevolmente anche a questa terza proposta di delibera grazie